strizzai gli occhi quando li riaprì lo specchio rifletteva un'ombra alle mie spalle un'ombra che prima non c'era i suoi contorni erano soffusi ma era facilmente riconoscibile come la sagoma di un essere umano era ferma col braccio penzoloni a guardarla bene mi pareva di scorgere perfino dettagli della una lunga veste scura di stoffa leggera con un nastro scuro che raccoglieva i capelli lunghissimi una donna con braccia concerte su un corpo smilso, impossibile scoggere i tratti del viso. Quell'ombra richiedeva tutte le mie energie, ma per comprenderla dovevo fare ricorso ad energie di natura differente da quelle di cui disponevo. Quell'ombra era terribile. Poteva catturarmi e soffocarmi, rubarmi ciò che avevo di più caro, sottrarmi alla vita, al mio corpo, alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia città. Ma volevo possederla quell'ombra. Volevo catturare la luce che generava. Perché era così. Se c'era l'ombra, c'era anche la luce. Volevo raggiungere la fonte di quella luce, volevo averla, volevo concupirla, volevo viverla.